Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi spacchettiamo quello che mi ha mandato Sephora, anche se l'ho visto online dalle ragazze che hanno aperto i pacchetti in questo periodo, e se è quello che penso dico wow. Però prima di iniziare vi devo chiedere come vanno le luci perché io dallo schermo qui vedo molto scuro, potrebbe essere perché è molto nuvoloso, potrebbe essere, fortuna che non è un video make-up oggi, solo spacchettamento, e allo stesso tempo come va l'audio, perché ho dovuto mettere il microfono esterno qui, perché sotto solito posto mi tira giù la maglia, non c'è niente da vedere, però. Allora, sì, prima ho fatto un altro video, sì non si è capito io direi di andare ad aprire subito questo pacchetto anche perché è ancora chiuso anche se ho sbirciato qualcosina ma lo andiamo ad aprire e vediamo se è davvero quello che penso allora ecco aperto sì eh, immaginavo che fosse questo e sono contenta perché ho curiosa di provarlo allora Briogeo Don't Despair Repair è un set per i capelli questo è il Care Mini, ok, con eh, mh, formato da viaggio, quindi è un set di prodotti con formato da viaggio. Ok, e qui le mie informazioni in merito si finiscono. Avessi preso però delle forbici sarebbe stato molto bello. Dice che comunque è adatto a tutti i tipi di capelli. prego apriti in un tempo decente ah. ok e andiamo a vedere cosa c'è all'interno beh formati da viaggio ma sono abbastanza grandi e questo cos'è questo? ma è una fialetta di... dopo, dopo, dopo, andiamo in ordine, andiamo in ordine. Dobbiamo leggercela tutto questo set perché le visto che c'era ma non ho letto. Allora, eh, c'è il shampoo, forse magari, super idratante shampoo, questo è da 59 ml. cercando di annusare una cosa chiusa, potrei farcela mi sembra abbastanza neutro, allora io ho sentito, non, è, non, ho, non ne ho provato questi poti, ma dicono che sono davvero validi e funzionali, quindi sono curiosa di provarle perché dicono che mantengono le promesse, poi abbiamo il super eh, mostro idratante balsamo sempre da 59 ml Dice di andare no va bene per i capelli da riparare e ci piace e per ultimo abbiamo la maschera quindi è un trattamento completo sempre la 59 ml a risciacquo. Si, sì, lasciare agire 10 minuti e risciacquare. Dopodiché, ecco quello che volevo leggere: trattamento olio. Mm, questo ci può piacere è un olio naturale per i capelli fatto in fialetta ma sapete che io sono curiosa quindi sa di niente, non ha un profumo Mentre nella confezione facciamo vedere che l'olio ha le rose, i boccioli, ceramidi, con ceramidi per capelli secchi e danneggiati. Quindi un trattamento finale per riparare e chiudere le cuticole e previene le dommage, la rottura. Mm. Ok, allora, ne avevo sentito parlare, ho visto altre ragazze che effettivamente ne parlavano bene, anche perché, eh, oltretutto, oltre a essere un marchio realizzato in America, ma madre in Corea, è vegan, curly free, ed è, eh, vedevo qua, anche silicon free, questo è vero, e gluten free. Mm, ecco perché ne parlavano così bene. I prodotti sono un po costosi non sono proprio a buonissimo mercato ma se davvero funziona come dicono perché no consiglio questo set perché c'è tutto e si può provare a eh, vari prodotti altra cosa che vedo dentro questo ah, anche, ecco un altro set questo non me aspettavo ed ehm, questo è un marchio davvero molto costoso quindi in questo caso il mini set con più prodotti vale la pena allora questo è il grande Lush MD tutti i prodotti per ciglia e sopracciglia ed è vegan, cruelty free davvero molto validi oltretutto ed è... vedo che due prodotti sono stati fabbricati in America e uno in Italia ok Ora vediamo che cosa contiene, perché ho sentito parlare, so che è costoso, ma non ho testato niente di questo marchio. Quindi andiamo a vederlo assieme, Grande Lush MD, è un siero ristrutturante per le ciglia e questo ci può piacere assai, andiamo a vederlo. 91% di lunghezza in più ma noi andiamo a vederlo è ancora chiuso dice di ah si sì, proprio un siero ci piace che sia un siero ok per 4 settimane di applicazione quindi un buon set non dice però da quanto è lo andiamo a vedere dopo perché poi abbiamo il grand brown siero per le sopracciglia in questo caso per 6 settimane quindi c'è proprio diversità del siero non solo dell'applicatore non ha profumazione ci sono anche le istruzioni che dopo andremo a leggere e l'ultimo è un grande mascara con peptide Mascara rivitalizzati in questo caso per le ciglia andiamo a oh proprio chiuso questo è il made in italy ah ma è nero quindi è proprio un mascara carino l'applicatore ok andiamo a leggere le istruzioni perché per applicare un mascara ci servono le istruzioni certamente dunque come dico sempre se servono le istruzioni per qualcosa vuol dire che è molto complicato trattamento ok quindi sono trattamenti da fare alla sera e lasciare in posa tutta la notte sia quello per le ciglia che quello per le sopracciglia permettono di infoltire, rinforzare ed favorire la crescita. E questa cosa ci piace assai anche perché è pensato, esatto, esatto, è pensato proprio per andare a ristrutturare. E poi abbiamo il mascara che comunque contiene peptidi sinceramente questo è da testare, così non mi dice tanto, ma l'applicatore mi sembra valido, il colore mi sembra un bel nero intenso, quindi lo testeremo, anche perché questo è considerato come brand di lusso visto il costo, e niente, questo set sinceramente mi incuriosisce molto, quindi ringrazio Sephora per avermelo inviato, Volevo vedere con voi le istruzioni, se c'è qualcosa. Ecco, se l'avessi lette come sempre. Quindi il Lash MD per 4 settimane di applicazione per le ciglia, il Grand Brown per 6 settimane di applicazione e il Grand Mascara invece dice proprio che è una formula Made Italian Mascara con peptidi, pantenolo, natural wax, ah, cere naturali e un estremo volume e luminosità. Hmm. Ci può interessare, apprezzo sempre il fatto che sia indicato così, ci piace, ci piace e lo proveremo. Quindi a questo punto la parola a voi, fatemi sapere quale prodotto vi ha incuriosito di più,